Sono Diego Masi, sono il presidente di Alice for Children e vi rivolgo un appello. Il lockdown in Kenya, dove noi operiamo, a Nairobi, sta uccidendo più del virus. Sta uccidendo perché le famiglie sono alla fame, perché i bambini non vanno più a scuola e quindi non ricevono neanche più il loro unico pasto quotidiano che è quello di mezzogiorno. Sono alla fame perché il lavoro non c'è più. Quindi io vi lancio un appello, sono veramente alla fame, dateci una mano. Noi abbiamo un programma per aiutarli per portare loro il cibo, se ci date una mano ne possiamo portare di più, oltre ai nostri bambini e anche alle famiglie più bisognose. Grazie.